A tutti buonasera, Appunto, io vengo dal PER, sono uno dei soci fondatori, PER significa parco delle energie rinnovabili e noi siamo partiti direttamente per creare una struttura ricettiva che si sostenesse eh, alimentandosi il più possibile con fonti energetiche indipendenti vuoi per un discorso di impatto ambientale, vuoi anche per un discorso economico di abbassare i costi di gestione questo ci ha portato a fare molte esperienze perché non è una ristrutturazione ma è una costruzione ex novo e quindi abbiamo lavorato con le aziende ci hanno sostenuto le aziende e abbiamo studiato questo questo ha fatto sì che il centro diventasse un punto didattico infatti noi abbiamo avuto l'onore di avere un sacco di persone come voi che ci vengono a trovare perché siamo diventati la tappa tecnica di un percorso che oggi possiamo chiamare olistico noi però siamo più portati a insegnare cose pratiche cose realizzabili che altre cose di cui sono persone più formate e siamo in Umbria, tra Terni e Amelia, siamo a 570 metri, la particolarità che ha scaturito questa, questa cosa è che non abbiamo una goccia d'acqua, è un'azienda agricola abbandonata, la mancanza d'acqua è stato il primo stimolo a vedere come si fa quello e poi tutto il resto è venuto di conseguenza. Riceviamo circa 3.000-3.500 bambini l'anno, quindi facciamo formazione didattica, facciamo stage anche lunghi di 20 giorni, essendo sotto recettivo arriviamo ad ospitare 24 persone, ristorante, eventi, siamo diventati vegetariani vegani perché dopo l'inizio di animali come l'agriturismo richiede abbiamo scoperto che non abbiamo l'inclinazione ad ammazzare gli animali, che una vita di campagna richiederebbe, abbiamo deciso anche di abolire questo discorso e comunque è una bella proposta perché chi viene da noi non è specificamente un vegetariano vegano ma scopre che si può alimentarsi ed essere soddisfatti a tavola comunque. Quando abbiamo iniziato questo progetto, il eh, Consiglio dell'Idea nasce nel 2004, abbiamo aperto nel 2009, l'idea di base era dimostrare a, a, alla persona comune, non a chi aveva già fatto una scelta di vita, che si può applicare questo tipo di tecniche e questo tipo di risorse migliorando la qualità della vita. Purtroppo l'esempio era quello di andare a fare la vita in campagna, morendosi di freddo o da disperati. no, e Si può stare meglio, più comodi ancora, con un certo tipo di attenzione in relazione all'ambiente, uti, utilizzando questi sistemi. Eh, diciamo che funziona certo ci vuole consapevolezza chi viene da noi glielo spieghiamo perché niente è facile ma insomma prendendo più contatto con la realtà con l'atmosfera con le risorse che ci sono si può fare c'è qualche ma domanda? Sì. qualcosa che al volo? No? no che mi sono scordato di spiegare solo quello se puoi ripetere la parola ok parco delle energie Rinnovabili è tra Terni e Amelia il sito è per.umbria.it per e poi dopo come diceva giustamente Andrea siamo lì possiamo parlare la Ternia media, sì. Ah sì, scusate, sì, eh, quando, siamo, quando, siamo di, quando abbiamo chiesto di alla rive eravamo due nuclei familiari. Da gennaio di quest'anno siamo cinque nuclei familiari che eh, non abitano tutti lì ma però hanno preso residenza nelle zone intorno e lavoriamo tutti quanti là. Però, però essendo sotto ricettiva perderemo ricettività, tutti sono fuori. Grazie.